Penso che il teatro contemporaneo adesso ha la responsabilità di rispondere a un mondo dove il modo d'ordine è partecipa. Tutti siamo eh, spinte a partecipare: a partecipare con le app, a partecipare alla politica, a partecipare facendo turismo, a partecipare, a partecipare, a partecipare. Forse il teatro è l'unica arte che può prendere questa partecipazione come un dispositivo critico e provare a cercare le paradosse e la crueltà di questo ordine della partecipazione. Ma per questo eh, deve essere anche il teatro deve essere un po' cattivo. Deve portare lo spettatore non a solamente sentirsi eh, manipolato, deve anche fare capire allo spettatore che lui è un manipolatore.